su Tg Scuola Bene Comune. Oggi vi proponiamo alcune riflessioni del professor Libero Tassella. Giorno 6 giugno i sindacati della scuola FLC Cigil, Cisl, Will RUA, Snals e FIGU hanno scioperato e manifestato anche per incrementare le risorse del Fondo Unico Nazionale per i dirigenti scolastici non una parola nella loro piattaforma comune per il contratto degli insegnanti ormai scaduto da mesi pare che i sindacati leggendo la loro piattaforma interessino le sanatorie per i precari e i dirigenti scolastici il Fondo Unico Nazionale è stato istituito anni fa per ricompensare i maggiori oneri che la legge 107 del 2015 ha attribuito ai dirigenti scolastici noi di scuola bene comune siamo convinti che la comunità educante un concetto che viene da lontano dalla scuola degli anni 70 del secolo scorso introdotto nell'ultimo contratto di lavoro del 2018 non sia altro che un'espressione retorica ormai. La scuola, venuta fuori dalla 107, è estremamente gerarchizzata, con un'organizzazione verticale. Noi crediamo che i dirigenti scolastici, che esplicano una funzione dirigenziale, sono considerati dei veri e propri datori di lavoro, non possano essere rappresentati dai medesimi sindacati che rappresentano i docenti e il restante personale della scuola. I sindacati facciano chiarezza al loro interno, modificano gli statuti, ma nella stessa scuola non possono rappresentare contemporaneamente il docente e il dirigente scolastico. Ritornando allo sciopero del 6 giugno, è stato uno sciopero a cui ha partecipato meno dell'1% della categoria, una sconfitta annunciata e clamorosa di uno sciopero inutile e fatto fuori tempo massimo, voluta non dalla base ma dai vertici sindacali, un boomerang per tutta la categoria. Questo è quanto, saluti da Tg Scuola Bene Comune e Libero Tastella. Alla prossima!